Ciao, sono Marco e questo video lo voglio fare molto breve. Qualunque cosa ti accada negativa, perché accadono le cose negative, succedono, sorridi e vai avanti. Qualunque cosa ti accada, mettiti sulla bella maschera, sorridi e vai avanti. Non lasciarti frenare, non lasciarti condizionare dalle cose che ti accadono, soprattutto da quelle negative. Sorridi e vai avanti. Il sorriso ti aiuterà e vince su tutto. Ti saluto.